Esatto, Presidente. Grazie per questa posizione. In realtà è stato un mio errore, me ne scuso. Eh, pensavo fossimo alla mozione successiva, la 236. Vedendo parlare il Consigliere Zannola l'ho collegata a quella successiva, a, a sua prima firma. Eh, su questa, della Roma Giardinetti, eh, il... però in realtà... poi. Eh, confermo quello che avevo detto, in realtà il voto sarà di astensione perché abbiamo già votato una mozione uguale, questa in realtà apporta anche delle richieste per quanto riguarda il servizio di superficie che chiaramente mh, meritano un ragionamento un pochino più ampio che però siamo ampiamente disponibili a riprendere in commissione eh, subito dopo la pausa.